In realtà questo discorso qua legato alle risorse naturali nel Mediterraneo orientale e soprattutto e dopo nell'Egeo è un discorso molto, molto nuovo. Nel 2009 se non mi sbaglio nelle acque israeliane sono stati trovati i primi giacimenti ge e l'Israele raccontato molto velocemente e banalmente, ha fatto i primi accordi con uh, lo Stato del Cipro del Sud, che sarebbe uno Stato greca. europeo, esatto, la parte greca, e, e lì in realtà un pochettino è partito tutto, perché successivamente nel 2010 e 2011 la Turchia ha mandato le sue navi nelle acque del Cipro del Nord, la parte tra virgolette turca, e ha firmato un accordo che eh, ridefinisce i confini tra questi due Stati. E, due Stati, mi permetto di dire, anche se uno dei due, ossia il Cipro del Sud, Nord è riconosciuto soltanto dalla Turchia. Turchia. Okay. E quindi è un discorso. Questo è il 73. 1974 c'è stata la guerra e c'è stata l'invasione turca-greca sull'isola e, e, e la guerra non ha risolto niente, ovviamente, ha fatto sì che l'isola fosse divisa in due. Tuttora Nicosia è l'unica capitale nel mondo divisa in due parti. E, ci sono stati tentativi per la pace, ma sono falliti. e Adesso, con questo Presidente della Repubblica del Cipro del Nord, ci sono delle buone intenzioni, però il discorso è molto complicato. Comunque, la Turchia fa una contramossa nel 2010-2011 e poi è un periodo in cui è stata coinvolta anche l'Italia con le sue navi e, e di ricerca di trivellazione, di ricerca petrolio-gas e da quel momento fino adesso siamo arrivati più o meno sempre, anzi fino a qualche mese fa siamo arrivati più o meno sempre con lo stesso tono, ossia io mando le mie navi e tu mandi le tue navi, esercitazione di qua, esercitazione di là, firmo degli accordi, per esempio ci sono stati degli accordi, io mi perdono ogni tanto, ho preso degli appunti, e, per esempio, nel 2011 c'è stato questo accordo tra il Cipro del Sud e Israele. Nel 2019 ovviamente c'è stato l'accordo Libia Turchia, poi nel 2020 in realtà in quest'anno in cui ci troviamo gli accordi sono esplosi. Eh, c'è stato uno Grecia Egitto e poi c'è stato un altro Cipro del Sud Israele Grecia. Questo prevede pure la costruzione di una tubatura per portare il gas dalle acque israeliane fino alla Grecia, ossia fino alle porte Dell'Europa. No? E quindi questa è praticamente la, la situazione calda che stiamo, alla quale stiamo assistendo. Sì, la, la Turchia ha anche collocato delle navi per tribunale di trivellazione, in, in luoghi dove passano dei cavi elétrici <ride> sul fondale e quindi cioè, si è scatenato un po' di ferie anche in quel caso eh, Però il tutto è sempre <ride> basato su accordi. Tant'è vero che la notizia di ieri era. La telefonata tra Erdogan e Macron eh, con, che diceva la crisi nel Mediterraneo si risolve con il dialogo eh, tra, tra i due contendenti mh, più in conflitto tra loro praticamente negli ultimi tempi, sì. Francia e, e Turchia, due ex, ex uh, imperi coloniali. Esatto, con uh, due leader eh, che hanno dei notevoli disturbi psicologici sì. anche, bianchi, maschi e vecchi. Sì. E la cosa più interessante, oh, senz'altro qua il dialogo forse è la chiave è più efficace, anche se fino adesso un po' tutti hanno provato eh, la via della dimostrazione sì. militarista, no? okay? e questo fa sì che ci fosse un po' di tensione e alcuni paesi eh, eh, venissero fuori come dei, dei, dei ragazzi viziali, dei colpevoli, eccetera. Tipo, secondo una buona parte della Turchia, la dimostrazione militare della Grecia, con sostegno della Francia, è stato un gesto molto aggressivo. E la stessa cosa vale anche per la Grecia, ossia la Turchia ha iniziato a fare delle esercitazioni. Ma eh, da quelle parti in realtà questo atteggiamento legato al, ehm, ai comportamenti militaristi è un atteggiamento molto, molto comune. No? E, con la scusa della guerra e nel 74 sull'isola cipriotica, e, per esempio le isole greche sono armate dalla Grecia poi alcune sono delle rocce grosse che appartengono alla Turchia ma hanno messo, che ne so, quattro soldati una piccola caserma, eccetera e per, e la stessa cosa è stata fatta anche dalla Turchia facendo delle esercitazioni fuori dai suoi confini marittimi eccetera. Senz'altro in generale nelle acque è un po' difficile il discorso del confine perché e, e per esempio mentre il territorio tra virgolette è più è identificabile e controllabile le acque sono più difficili sotto possono passare i cavi sopra possono viaggiare le navi dei paesi stranieri magari le acque fanno parte del tuo confine quindi non è proprio come il territorio terraferma. Inoltre in quella zona diversi accordi sono stati firmati ma non rispettati, stiamo parlando eh, degli accordi che risalgono all'epoca di Lausanne, quindi negli anni 20. E poi c'è stata nell'82 questa, 82, questa convenzione internazionale delle Nazioni Unite, nel 99 è stata resa pratica, ma la Turchia non l'ha firmata, la Grecia la difende e si rivendica. Quindi in realtà c'è un grosso vuoto a livello legislativo e è un po' di difficoltà nel gestire il discorso. Però torniamo a due Due punti importanti che non dobbiamo assolutamente ignorare, uno, un comportamento militarista, due, accanimento sulle risorse energetiche non rinnovabili, sono due scelte che dobbiamo lasciare alle nostre spalle, finché non le lasciamo alle nostre spalle certo che ci troviamo in questa situazione di sì, disegno. Infatti è innescato subito una, una vendita di armi esponenziale che ha fatto una sorta di geometria variabile, per cui ci sono alleanze o oh, nazioni contrapposte che si vendono le armi l'una con l'altra, i Rafael ad esempio eh, francesi. Eh, eh, oppure gli israeliani che vendono missili eh, all'uno e all'altro. Anzi adesso c'è anche la polemica eh, sugli emiratini eh, che eh, avrebbero fatto l'accordo con eh, Israele. Guarda caso ieri eh, gli Stati Uniti eh, hanno mh, fatto sapere che eh, in 6 o 7 anni eh, venderanno eh, dei, degli aerei eh, che sono gli stessi che vendono a Israele, a, a, agli Emirati. Emirati che hanno un porto eh, molto importante, eh, che, che, che si sono attribuiti un porto molto importante, che è quello di Benghazi. Eh, e quindi anche lì, eh, e lo fanno per conto dei cinesi. Quindi ci, ci raccontano eh, di eh, screzzi, eh, conflitti, tentativi di ah, arraffare territorio o zee, zone esclusive eh, marine, ma alla fine appunto si mettono d'accordo, pur di eh, avviare eh, i loro interessi, l'economia militare o eh, gli interessi di Eni, Total, BP, eccetera, che lì eh, stanno, stanno emergendo parecchio, soprattutto eh, sulla costa libica. La Turchia appoggia Sarraj e, ufficialmente, è, è, quella, è, quella, è il punto di riferimento del, dei fratelli musulmani, eh, a Tripoli e, e dall'altra parte Aftar viene appoggiata da tutti gli altri, ma ah, in fondo è sempre quello, Lenia ha dei pozzi petroliferi in tutta la Libia e, e fa, accordi, fa accordi con tutti. E, la Turchia quali, eh, quali eh, guadagni ha, ha ottenuto dall'appoggio a Sarraj? Eh, L'instabilità eh, da quando è finita la prima guerra mondiale è la strategia più diffusa quando c'è un momento di conflitto in un paese. No? Il Medi Medio Oriente con l'intento consapevole, nel Medio Oriente si cerca di mantenere sempre l'instabilità. La, la guerra in, si in Siria dura così tanto perché più instabilità c'è, più si fanno gli affari senza fattura. Diciamo, no? In Libia l'intento di tutti secondo me è quello. Finché dura l'instabilità è, è la scelta migliore. E la Turchia è entrata nella guerra libica ufficialmente accanto a Sarraj, che sarebbe il governo, tra virgolette, legittimo eh, di Tripoli. In una riunione eh, assurda avvenuta a Roma, però riconosciuta dalle Nazioni Unite. Con questa scusa la Turchia ha trovato il, la, la legittimità nell'appoggiare Saraj la sua guerra, eh, nella sua guerra contro Haftar Generale Haftar, che in realtà ottiene la parte, il sostegno più popolare tra virgolette, tra delle CLAN, eccetera. E, e la Turchia ha mandato i suoi droni: droni in una buona parte costruiti con, con i pezzi tedeschi, eh, droni enormi, armati. E ha mandato i suoi soldati, i suoi carri, BBC International Africa ha, ha identificato delle navi che arrivano nelle acque eh, libiche, portano dei carri che poi spengono a GPS scompaiono, e scompaiono in pieno embargo, in, pieno, eh, in piena pandemia tra l'altro in tutti i modi, e, e, palesemente oppure e in modo nascosto, la Turchia ha appoggiato, continua a por, appoggiare al Sarajevo. Perché? Per due motivi. Prima di tutto un motivo economico, perché le acque eh, libiche sono piene di petrolio e gas, proprio nell'accordo firmato nel mese di novembre del 2019, c'era scritto anche questo molto nettamente, no? io ti appoggio e in più ti aiuta anche nel trovare il gas e petrolio nelle tue acque. Un po' per quello anche in Somalia la Turchia è più sempre la stessa canzone la seconda cosa invece è appena arrivata la Turchia in, in Libia e sempre eh, rimanendo nel discorso economico, la banca centrale libica ha depositato nelle, nelle casse della banca centrale turca tipo se non mi sbaglio 8-9 miliardi di Euro con la promessa che quei soldi sarebbero rimasti nelle in quella banca per 5 anni bloccati, no? la stessa cosa più o meno è stata fatta anche con i cataresi. i cataresi si dice che hanno depositato 20 miliardi di Euro nelle banche nelle casse della banca centrale turca. La, le, il secondo punto è invece ovviamente giocare per il governo turco e, e a casa, no? e questo nazionalismo, questo intento di aiutare ad altri fratelli musulmani senza nominare il movimento politico e, e andare a dare una mano al nostro storico alleato, al nostro storico vicino dell'epoca ottomana, sono tutte carte che vincono nella politica interna turca, esattamente un po' il conflitto che Erdogan cerca di e cre far crescere sempre nelle acque lì e, e dell'Egeo questa famosa dottrina del del della... Delle geo, della patria azzurra, Mare Nostra, è una dottrina ideata dagli ultranazionalisti, euroasianisti marescialli generali che fino al 2016 erano in carcere grazie ai maxi processi Ergena con Baglios, poi sono stati scarcerati, Erdogan li ha riaccettati nell'esercito e adesso porta avanti la loro dottrina che è una dottrina molto nazionalista e mh, vogliamo dire anche ottomanista. No? e, e, e questo porta dei voti e porta dei voti a un Erdogan che secondo sondaggi è sempre... continua a perdere sangue ah, eh, hai fatto un accenno prima e eh, potrebbe essere un buono buon spunto per, per la prossima puntata eh, cioè quello della Germania che, che eh, da caso eh, comincia ad avere maggiori rapporti con la Turchia ha appoggiato anche se non, non come l'Italia il governo di Savage ed è notizia di oggi che lo stream Nord 2 si farà e ci sono solo più i guin in, in Germania che sono contrari. Quindi magari si può andare verso, da quelle parti lì dove c'è anche Putin e, che, che con Erdogan ha parecchi, parecchi eh, contatti. Volentieri. E, Chiudiamo. chiudiamo con due piccolissime cose e dato che questo è 10 minuti di caffè turco con Muracinar e sono le 9 qualcosa quindi il momento per prendere il caffè e parliamo un po' del caffè, pausa in, caffè. in pausa caffè il caffè come è arrivato in Turchia all'epoca nell'impero nell ottomano. Secondo il ricercatore storico Emra Safa Gürkan, proprio nel 1517 dallo Yom, Yemen viene portato il primo caffè dal governatore ottomano Özdemir Pasha e lo si porta al Sulimano il Magnifico e detto il legislatore. lui lo prova, questi sono ovviamente eh, un po' diciamo, i residui storici esatto è un po' difficile risalire a quel periodo e poi è difficile parlare della storia con, con stile di oggi, facendo riferimento all'epoca. All Comunque successivamente il caffè è stato reso eh, vietato dalle sheikh ul-islam, queste autorità religiose. Fin all'epoca del, eh, del Mehmet, il terzo, 1595, quindi per 80 anni in Turchia e nell'impero ottomano il caffè si beveva clandestinamente, poi è diventato illegale, questo è un piccolo eh, come, una carne. come una carne, esatto, come una piccola informazione legata al caffè turco, poi su caffè turco ci sarebbe tantissimo da dire, e, e poi un, un piccolo pezzo, Legato alla data di oggi, nel lontano 1945, proprio oggi, il 24 settembre, il famoso poeta comunista Nazmi Kmet, eh, eh, eh, che è morto in esilio eh, purtroppo, scriveva una, de, una delle sue eh, poesie più belle. Eh, allora, eh, ve la leggo, dato che ha scritto proprio nel 1945 e oggi. Allora, il, la poesia fa così. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti E quelle che vorrei dirti di più bello non te l'ha ancora detto Proprio il 24 settembre nel 45 Hikmet scriveva questa poesia E, e l'incipit eh, fa da, da corredo a un po' tutto quello che mi, di cui abbiamo parlato Visto che era eh, in regime marino eh, Il mare, la Mediterranea, il mare nostro, mare, il mare azzurro Già non voglio citare Martina. Grazie. Grazie a te Adriano e buona giornata a tutte e tutti.